Tutti i treni che ho preso per sentirmi meglio Tutte le volte che scrivevo ma non ero sveglio Ti giuro che da tempo ormai non sono mai contento Ti giuro che sento un vuoto dentro Mi sento freddo a colpa di questo maltempo tempo Che ho detto Di restare qui, non ho voglia di sentirvi, non ho voglia di conoscervi, vorrei andare soltanto via da qui, non vorrei avere nessun rimpianto, voglio bene a chi mi è stato accanto, pur essendo a volte stanco. O vedo nero, o vedo bianco, sono io che sono strano, perdo la fiducia avendola in una mano a mano. Sono io che sono strano, obbligato che non mi, non mi conosco Dalla paura sono nascosto Sono io che non mi conosco, non mi conosco. La vergogna sempre al suo posto Quel che semini raccogli Quel che fai non te lo scordi Tutto il vissuto che riavvolgi è tutto scritto sopra dei fogli L'amaro ingoiato sempre La pena per il presente Il bene dato non conosco di cancellati velocemente e tutti i treni che ho preso per sentirmi meglio, tutte le volte che.